Ciao, madonna che narici belle che ha. Visto? Quanto costa questo? Io sono Maze Come mai qua Sasha ha tipo 50 anni in più? Qua è quando si traveste, che va in giro il sabato sera proprio spento Però no, no Perché la... se fosse acceso sarebbe proprio una festa, yeah Esatto questa sta cosa le invasioni se barbariche continuano! Stavolta Sebastiano Serafini invade casa dei Mates, o meglio, di Stefano Lepri, ovvero Stefani, e Salvatore Cinquegrana, ossia Surreal Power, con la partecipazione speciale di Tudor Laurini, in arte Klaus. Dopo aver fatto conoscere ai Mates lo zucchero filato gigante di Arajuku e i piaceri del buonissimo natto mentre erano a Tokyo, questa volta Seba, utilizzando lo scusone di una miracolosa ceretta per i peli del naso come cavallo di Troia... ha introdotto nella loro abitazione per regalarvi un vero e proprio tour della casa in esclusiva che manco le nozze di brangelina, guarda inoltre ha buttato via la spazzatura per fare l'ecologista e per farsi perdonare dell'invasione, forse ciao. ciao la dedica di... Ciao. Madonna che narici belle che ha. Visto? Mamma mia. Vai, tutti, tutti e due. Ah, questo Japan. è il basso. Sì, esatto. Che stand. bello. Ma io volevo quello di Vegas. Giapponese. Cosa? C'è anche in giapponese? La faranno. Ma la faranno la... in giapponese? No. no. Qua dentro c'è la storia di tutti e quattro. Tutti e quattro cosa? Noi mates. Ah, ok. Tutti: Vegas, Zurri, Steppoli, Sasha. No, spero aperto, posso fare vedere la. Dov'è che è finito la, la custodia dei. È proprio uguale anche alla foto, anche la posa. Ah, oh, è di là. Dov'è che è? Dov'è che è finito il libro dei mates? Nota le cinque differenze. Quanto costa questo? 12 euro. Tipo, ti puoi fare 12 cerette con lo stesso prezzo. <ride> cioè, vedi, in Giappone vendono cose diverse, però. Ah, ma ci sono anche i disegni. Cioè io, sì, Chi è che l'ha disegnato? Quello che è scritto qua davanti. E' eh, bravo, questa è Yu-Gi-Oh no? Sì, io giocavo Yu-Gi-Oh da piccolino. Perché c'è la bilancia? Perché da piccolino ero molto cicciottello. Però scusa, ma io quando ho iniziato a fare i video ero molto magro, giusto? Per me sì, sì, ero già... avevo già passato il periodo di cicciottezza. cicciottezza. Questo che sarebbe, scusa? <coughs> Vegas. Okay. Vedi che faceva le arti marziali? Ok Vabbè comunque me lo leggo Quindi se me lo leggo cosa imparerò di voi? Mi facciamo schifo Un bel pezzo ma Beh, ti mancherà ovviamente tanto E il resto lo vedo nel film esatto. <ride> esatto. <ride> Ma cos'è sì? E Le canzoni le ascolto su Amazon Non posso tenerlo questo? No. Certo, certo Certo che ah, è mio Per te te lo regaliamo Che emozione oh. Farò leggere anche a Marco Togni Perché? Che con loro non ci ha incontrato Come non ci ha Marco porca miseria Sei venuto in Giappone Non ci stavo verso di vedersi Ma come mai non l'avete incontrato scusa? Non c'era in quei giorni là. Ah. Cos'è questo? Ah! <ride> Cos'è? Uno oh, dei regali che ci fanno Bello! Sì. Questi sono tutti i regali? Tutte le cose che vedo? Si sì. Ciao a tutti, sono a casa di Mates Ciao, io sono Mates Bene, allora io ho iniziato YouTube Per colpa sua, quindi adesso lo faccio un po' E niente, allora vabbè Vi faccio vedere il divano, questi sono altri Cappellini, sono vostri questi di Dacteo? Sì, noi li abbiamo rubati sul Ve li avete rubati per davvero? Sì, su... cioè rubati, li abbiamo presi Da un set in cui siamo stati Senza pagarli, bene, Questa, come mai avete Marilyn Monroe qui, fammi un po' il tour della casa eh, Dai, iniziamo dall'entrata C'è tanto disordine qui, quindi non è vero Beh, abbiamo no. questi fogli originali di Leonardo da Vinci. Originali? Sono costati sì, tipo 80.000 euro. Ok. Aspetta, aspetta, però dobbiamo eh accendere no, una non luce. La, la luce. Ah no, funziona la luce. Perché, perché qua guarda... siamo in una baracca, diciamocelo esatto, guarda, guarda, guarda la luce che cali, Ok, so, Mi sembra di essere la vita in diretta, tipo. <ride> Cos'è? Quella è l'unica luce che funziona. No, guarda, è caduta dal muro. Dovrei... Ah, caduta dal nel... muro. Ma no, ma è esotica, sai sì. com'è. Sì. Queste sono luci che userete sì. per i vostri video. Sì. È la videocamera che usiamo per vloggare. È veramente quella che usate per vloggare? Adesso infatti... Sentire un po'. Non romperla, che questa costa. Perché si sta a caso? Questa per cos'è? Per quando fate le cose serie, sì. ma c'è anche il libro di Minecraft. Io sai che non l'ho mai giocato in vita mia a Minecraft. No. E non lo dico con, uh, con orgoglio, anzi, sì. lo dico con vergogna. Questo scusa è Tudor. No, no, è. Lolo. <ride> che non è Tudor. no, è un rapper. Ok. Che ha scritto una canzone che si chiama Giulio Elia. No, lui è... si chiama Giulio Elia. E ma ha fatto la terza canzone, si chiama Giulio Elia. Vedo che avete ascoltato molto quest'album. Ah, io l'ho sentito qua. È tuo amico? Ulisse? Sì, lo conosciamo. Sì. Ulisse? Eh, Ulisse è una canzone bella, canzone, è bella canzone. Esatto. Invece Giulio Ilia In non la conoscere. Con... Mi di ragno, anche bella. Adesso non lo sentite tutto Questo è sempre una fan, ve l'ha regalato? Certo. Pulcino. Perché avete la carta igienica qui? No, giusto per sapere. Perché lo usiamo spesso. Sì? Caga Bene, queste sono la schedule che hanno le sì, prossime tappe, sì, vedete sì. London, Paris, Tokyo Dovete sapere che i mates vanno a tutte le settimane no, della no, moda no, Fammelo con la pronuncia giapponese Ok, London, Paris, Tokyo, New York, Berlin, Miami, Stoccolma non ho idea Plaga? Non lo so, San Paolo Plaga <ride> Hong Kong, sai come si dice Hong Kong in cinese? Shanghai no. Shanghai Shang Questo l'avete fatto voi o ve l'hanno regalato? Quello l'abbiamo fatto durante la live di 48 ore che abbiamo fatto a luglio. Ah quella che ha avuto un sacco di successo sì, sì. Guardate sì, l'albero più triste di Natale, di Natale Perché proprio. è spento Però no. Ah, perché la... se fosse acceso sarebbe proprio una festa Esatto yeah. E niente questo è bello ed è qui da un anno in realtà Non l'abbiamo mai smontato Davvero perché voi siete degli amanti del Natale No perché siamo sfaticati Ah ok No veramente è qui da un anno? Sì, vabbè almeno adesso è di nuovo di stagione Questo comunque era il bellissimo soggiorno Adesso ci spostiamo nella sezione Cucina Cucina Cucina Cos'è questa cosa? Definition testa No no è che ci sono rimasto un po' appeso perché ti ho comprato un regalo e non l'hai apprezzato Io Sì potresti adesso sentirti una persona diversa Eh invece... Non è l'ostura naso, è la ceretta per il naso. Perché non ha un piede surri? Quello è un po' la visione del futuro. Che cosa accadrà a surri? Perché perderà un piede surri? <susurri> Vuoi dirmi che mi verrà il diabete? Tan, <susurri> <susurri> forse. Tan. Questa è... di <susurri> Giuseppe? Ok, è molto Japan style, diciamo, è molto un, un look che si vede in Giappone Cos'è che stai cucinando? Ah, stai facendo il caffè? Stai facendo il caffè? Quelli, quelli che avete preso in Giappone? Passiamo all'altro Perché avete tutti questi palloncini? I poker coffee Posso portarmi a casa i poker coffee? Posso prendere un poker coffee? che non mangio un poker coffee da anni Pocket No ma tra l'altro è l'unico, c'è tutta la Ferrero ma gli unici che non vendono sono i pocket coffee in Giappone, Giappone. O sono difficili da importare Che cosa? Perché in un pacco se ci dai 100 euro e poi li vendi a 200 Davvero? Dici, ma secondo me non funzionano, perché c'hanno, sai, Mi perché so secondo me la giapponese è tipica no, noi italiani abbiamo la cultura, comunque Una si prende il cioccolatino così, una giappina si sporca Che se non sai come funzionano, non è che c'è scritto vabbè, vabbè, sulla vabbè, confezione perché? che ti spacchi Ma la verità poi? Ma secondo me sì, perché una se lo mangia così non lo sa Avete fatto la polenta? No, ha fatto la zucca la ora... ah, buona di... Mi ha piaciuta tantissimo A voi che siete dei grandi esperti di moda tutte lui, Tudor. Doro Guarda, l'outfit del giorno. Beh, penso che la parte migliore siano le scarpe. Che vengono dal Giappone. Esatto. Poi quei sandali. Import export. I calzini pure vengono dal Giappone perché li hanno rubati sull'aereo. Dubai. Beh, no, quelli non li rubi, te le regalano. Dipende se rubi quelli il tuo compagno di viaggio. Intanto si fa il caffè, adesso Tudor, che fa il DJ, anche, ho scoperto. Fa musica. Ma l'hai ascoltato poi il mio album che te l'ho inviato? Beh, è anche Mi è piaciuto. Davvero? Sì. Eh, perché? Quale? Ma no, se era una, No, direi era no, erano sette Uno Questo... va in bagno Cosa si trova? Sì Chi è questa meraviglia? Federica Carta Federica Carta Sono due cantanti Elisa Maino, sì Elisa Maino Che sono sì. le mie due cantanti preferite peraltro le, Io l'ascolto le le, sempre Lei è le la nuova Pausini La nuova Pausini Sì Già una non era abbastanza Ne abbiamo due Due <ride> No, ma scherzo Guarda che io la Maino proprio Stavo proprio ascoltando quella Prima di vedere Stephanie Quando l'aspettavo Questa che è, la è camera di chi? Stefano la Camera di Stefano. Come mai qua Sasha ha tipo 50 anni in più? Un po' eh, tutti, eh. Voi è nel vero, futuro? È vero, un po' tutti. Guarda, Giuseppe. È vero. Guarda... Cioè, Giuseppe, Giuseppe, Giuseppe anni. tra al minimo 5 sì. anni. Stefani ha perso 50 Stima. kg. Forse è il più simile tra tutti. Mi sa che è surreal power. Questa è qua, è quando si traveste. Che va in giro il sabato sera. Io voglio qualche dettaglio scottante. Non si trova niente. Ok, abbiamo finito ma... il, bagno, il bagno. Ci sono bagno, due bagni. Sì. Guardate che bello questo quadro di Marcello Bourlon. Volevo farvi notare. Questa sì, è la camera mia. Questa è camera di Surreal Power, guardate che telecamere fighe che ha lui Guardate che stavo proprio ascoltando la mia musica tra l'altro Bene, tante cose L'hai mai visto Kirby senza, senza cappello? Sì, è pelato È pelato, sì, sì. Niente sì. di scottante E dopo il libro Questa è la felpa edizione speciale Natale 2006. Quella è questa che avete fatta per Nara, vero? Sì Io sono stato a Nara e ho non, è fatto che video. non è stata a Nara, Chioto, eh, è Chioto No, Nara è la, la Shika, ah, è il la personaggio la sì. di Shika? Te eh, l'hai detto giusto? Ho Ti ricordi che si dice Shika? Ti è piaciuto dare le mangiare le shika? una shika! Un questo è per te un regalo prova a me è una s me la provo S4. cosa mi stai dando il ciccione vediamo se gli sta la felpa seba un sì. po stretta. Sì. però è sì. eh, eh, no. sì, sì. un era un po più grande vabbè chi la vuole la vendo per 200 euro no, una s questa. Per questa no è anche questo per vedere no però questo è un altro detto no che questo è il nostro magazzino cos'è una s per ti sto sai che il vostro cappello me lo sono perso No, eh, no, ma l'avevo la, no, detta a Sabrina subito. Proprio il giorno quando eravamo ancora insieme, l'ho perso. Ma ci è rimasto male, l'ho anche cercato. Ma questo è il suo, no? No, è il mio. È suo? Eh, è bello. Militare Quella retina, quindi. Figo. La posso tenermelo? Sì. Se vuoi, Solo se bottiamo l'immondizia a crescere. Ok, dai. <ride> questo qua è semi oi, sta cosa? Yaoi, sai che cos'è? Sì, purtroppo si sì. che, che è Vegas che prende in braccio Stephanie. <ride> Qualcuno dovrà puffarlo Questi Stefano, sono i vostri personaggi sì, No, Stefano questo io. lo so perché comunque non ho mai visto un video di Stephanie. Però ho visto tutte le cose <ride> perché sono iscritto al canale Bene, abbiamo il giveaway dei mates che mi hanno regalato tutte queste cose buonissime C'è un po' di tutto eh. Sì, Anzi, non vedo l'ora di regalarla Siamo generosi sì. sì. C'è anche del pollo scaduto da settembre Ciao. Ciao. Ciao Ci vediamo presto sì. Non fare guai ma sì, prendo l'ascensore e vado a piedi. No, vado a mettere mezzo piano. Ciao. Ok, finisce così il video. Butto la spazzatura. E si torna a casa. Se riesco a capire dov'è. Buttiamo la spazzatura. Se abbiamo trovato il cancello giusto. Mi sembra di aver capito che è questo. Vabbè, finisce qua il video tour della casa dei mates. Non so se l'ho buttata nel posto giusto. Che ho fatto del mio meglio. Comunque, c'è. Ciao. It okay.